Il motivo lottare per i nostri diritti, diritti violati da decreti legge incostituzionali, usati in modo violento per manipolare i nostri pensieri, le nostre abitudini, la nostra vita. Noi non siamo negazionisti, perché non abbiamo mai negato l'esistenza di questo virus. Se non crediamo a questa strumentalizzazione terroristica è perché le incongruenze dimostrate in questi mesi, sia dalla classe politica che da quella scientifica, sono troppe. Sono i politici a negare l'evidenza, i medici che sono sul libro paga dei potenti, i dormienti che si fidano dei papà che escono in tv e raccontare puttanate. Ed oggi, grazie alle poche persone qui presenti, capirete che i confrontisti non siamo noi ma tutti coloro che guadagnano fior di sfruttando il terrore mediatico di una pandemia che purtroppo non può definirsi tale. Mi svelano tanti segreti e retroscena criminali, i medici 1.300 euro al, me 1300 euro al mese stanno vendendo la loro dignità. E stanno procurando i morti. Ma è morto un è bello, bambino nel vento e una mamma per lei si tampone. il tampone. è vero, Ma... è vero, cosa vogliamo aspettare di più? Allora. Eh? Abbiamo svenduto l'umanità teniamo conto che in Svezia in questo momento non sanno nemmeno che cos'è una mascherina ci sono filmati ovunque ovunque. la Svezia è paese il, l'Eldorado il in questo momento o forse le autorità lì non hanno aderito al nuovo ordine mondiale ci vogliamo svegliare che la Svezia sia il nostro campione di vita per il momento per la nostra gente andiamo in giro per i quartieri popolari svegliamo il popolo quello vero Sanità, un attimo solo, un attimo. ferrovia un attimo, e compagni un attimo, un attimo, un attimo. Lei ha nominato la Svezia, la Svezia è il primo paese che ha partecipato all'agenda IT 2020, lei sa cos'è l'agenda IT 2020, noi, noi, io sono il presidente della, della, delle, del noi di 2020, ok? Quindi ora le dico subito una cosa. Tutti quanti noi ci chiediamo quando finirà tutto questo. Se aspetta a Crisanti, a Chile, a Chile, non lo sapremo mai. E allora, noi, diremmo una cosa: abbiamo la storia, la storia che ci insegna, ci insegna che noi abbiamo tenuto la peste, okay? e c'è ancora, e si so risolve con un semplice antibiotico. A noi, il problema è la paura che ci ha La paura. Allora, è il, problema il, problema principale. il problema principale è che ci sono delle persone delle aziende basta che va sul sito it2020.org non me cugnome, Melinda e Bill Gates Bravissimo. Rockefeller Gavi l'associazione di tutte le aziende la vendanna fa, sì, anni fa. Dolla. hanno capito male noi le mascherine le teniamo esclusivamente per rispetto alle forze dell'ordine in questo momento perché allora poniamoci una domanda, Diamo, facciamo questa domanda agli amici che stanno accanto a noi a condominio, da 15 giorni siamo obbligati a mettere le mascherine in tutta Italia, tutta Italia ai sensi del nuovo decreto legge da 15 giorni porta le mascherine, perché le mascherine non fanno passare il virus, dopo 15 giorni i casi sono raddoppiati, Ma Avvocato Polacco stasera una manifestazione che doveva andare in maniera diversa, probabilmente qualche numero in più, sostanzialmente però c'è il polso, c'è l'anima di Napoli. Ma perché è diversa? Quando c'è il popolo o due o cento, è sempre popolo, non è, non è la quantità quella che cambia, è la qualità, perché quando ci sono mille pecore o due leoni, meglio due leoni che mille pecore. Per cui bellissima manifestazione, viva il popolo e viva la libertà. Sicuramente, sicuramente. Una paura incombente, vaccino obbligatorio se vuoi entrare negli ospedali, se vuoi entrare a teatro, se vuoi entrare nei posti di lavoro. È una paura, è una visaglia, cosa accadrà secondo lei? La Costituzione, la Costituzione italiana non lo prevede, per cui noi combatteremo fino all'ultimo minuto e fino all'ultima nostra forza la Costituzione italiana prevede la libertà sanitaria e quindi chi non vorrà fare il vaccino si Por con le, con, le dovute, con le dovute norme, quelle che sono consentite in tutti i tribunali possibili. Quindi sta pensando a abbiamo... una class action a qualcosa di diverso? Abbiamo già, abbiamo già in, in essere numerosi ricorsi, abbiamo una grandissima session nazionale per il risarcimento di tutti i danni patiti, sia danni fisici, sia danni morali, sia materiali, ma anche psicologici, perché tantissima gente sta vivendo un momento di gravissima depressione. Ultima domanda la lascio. Ultima libero se dovesse o se avesse la possibilità di dare un consiglio legale a Giuseppe Conte. A Giuseppe Conte gli darei un consiglio legale importantissimo, mi raccomando caro Avvocato Conte si doti dei migliori avvocati italiani perché in questo momento lei può fare giustamente la persona lo smargiasso come si dice a Napoli ma, ma prima o poi non avrà lo stesso potere che oggi e sarà processato dal popolo prima e dai giudici poi.